Grazie. <laughs> Three, two, one... Vero e proprio un sinu e il un pazzo Come ricevi i che sei la mano e che sei il cazzo La peschiera insegna la storia, ma è la tradizione Intanto io treno non cammina, bascia che la stazione Casa e il mona da mercato spesa d'assalto E case di fontana la flacca c'è vera dall'alto l'alto Salta così negli colla tra campagna anonimata Magna da casa marzolino e d'ogli aricia salata Qua si sì,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 That's just La storia è necessaria, si mi riporre per la legria, si mi riporre per la legria, a è messino, sì, mario, povero, sole, mare, cazze, tarantelle varie con riva lavernate e salpicciare luminarie santuario per prenderlo che cinque per la economia tannanza e commercio, a rete montorlando a passeggiare per sbagliare all'occasione ma anche per spingare chiavare qualche filone santu Raimo, gli scalzi e la maronga e porto salvo per loro si sì, inusalti ma si sì, inurriamo lo spavalda. dopo una pendi che non prende pallone appare solo una minisa e toscio canzone alla fine, mi ta' sceglie, non ho fatto niente alla scurda, Mi schiato il corpo che si bella, ma sta in si va di senza scorpo In imbarazzo. tra la seme e barata non fa tanto di mazzo E dà, ben pensati, tradizione religio, bichero, a promosso, e religione, come vi chiede la promos E' un bottiglione, ma ma di a me, dica il cazzo dell'ambiente Taccia subbia, ossia rovina fisicamente E per me l'acqua scorrendo sta la pendenza, ma si onesto Trappa pezzizia e non ne pasqua, fa e te pasquore fa scorre, cazzo, scorre, fa Si fa scorre, fa A fa di fa scorre, fa Parli voce un po', non parli angolo, attacchi gli